di vivere tutto capo la voglia di chiamare come non te l'avessi mai detto sono molto legato alla mia città a Bologna ai suoi portici alla sua storia ai suoi monumenti mi piace l'idea di fare degli spettacoli a casa mia al teatro d'Use che è il teatro della città che è il teatro dove io ho cantato nel 1964 e mi fa molto piacere poter fare una serie di concerti proprio lì. Uno ha sempre voglia di tornare da dove è partito. Stasera gioco in casa, si chiama, si chiama lo spettacolo. Bologna di fine anni 50 era un po' diversa, però la nostra piazza è rimasta uguale questa è Piazza Maggiore, la piazza grande della canzone di Lucio santi che pagano il mio pranzo non ce n'è santi che pagano il mio pranzo non ce n'è questo è San Petronio questo è il comune di Bologna questo è Palazzo Renzo un altro simbolo della città, le due torri sono contento di fare degli spettacoli a Bologna, a casa mia. Accendiamo tu questo sole che È un'esplosione Bologna in questo momento. Turisti, persone, beh d'altronde, è una città che ha una storia. L'università più famosa, più vecchia del mondo, più di 900 anni. Il cibo, l'arte, la storia, la cultura, il nettuno. No, noi lo chiamiamo il gigante ed è un altro dei simboli della nostra città. Si le nelle si tirano, il nostro salotto, anche gli altri, carità Sai si sporcano ma la sofferenza non cai, e così cancella tutto e rinasce un fiore. Sopra Pablo Siamo